Oggi parliamo di nutrienti molto importanti, tanto che una loro carenza può causare gravi problemi, però anche spesso fraintesi, le proteine. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video io sono Giuliano Parpaglioni biologo nutrizionista e come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo a Brescia a Toscolano Maderno e a Leno e che sui miei blog www.nutrizionistabrescia.com e www.daiutcuriosity.it potete trovare tutti i miei contatti oggi parliamo delle proteine, nutrienti essenziali per il corretto mantenimento della buona salute anche se spesso è poco chiaro che cosa siano e a cosa servono effettivamente. Il video di oggi quindi farà una panoramica su di esse andando a vedere i concetti base e le loro funzioni prima di tutto cosa non sono le proteine carne pesce uova formaggi latte sono tutti alimenti che contengono proteine chi più chi meno ma non sono proteine le proteine sono nutrienti gli alimenti contengono vari tipi di nutrienti ad esempio la carne o i formaggi possono contenere anche molti grassi oltre proteine anche il pesce contiene spesso molti grassi pensiamo al pesce azzurro che è fonte di omega 3 gli omega 3 sono grassi effettivamente quindi è sbagliato dire che la carne è una proteina perché sì, è una fonte proteica, è una buona fonte proteica ma è anche una buona fonte di tante altre cose che magari non vogliamo nella dieta che stiamo facendo le proteine sono sostanze chimiche, mo molecole molto grandi a volte enormi che hanno il compito di mandare avanti quasi tutto quello che succede nel nostro corpo. E sono composte da molecole più piccole, da combinazioni di molecole più piccole. Queste molecole sono chiamate aminoacidi. In realtà sono questi quelli che ci servono nell'alimentazione. Quando noi ingeriamo delle proteine, queste poi vengono digerite, vengono scomposte nei vari aminoacidi e sono gli aminoacidi che entrano in circolo e poi vanno a espletare le loro funzioni nell'organismo dei 20 aminoacidi che generalmente compongono le proteine 12 riusciamo a sintetizzarli da soli 8 invece dobbiamo necessariamente prenderli dall'alimentazione si chiamano per questo aminoacidi essenziali le fonti animali di proteine quindi carne pesce latte uova formaggi hanno tutti gli aminoacidi essenziali che ci servono perché sono organismi o comunque alimenti simili al nostro organismo mentre dai font dalle fonti vegetali dobbiamo fare un pochino più di attenzione, come dicevo anche nei video sull'alimentazione vegetariana, perché non tutti i vegetali hanno tutti gli amminoacidi nella giusta quantità e quindi bisogna fare alcune combinazioni, ma in generale anche dalle fonti vegetali se abbiamo una dieta varia riusciamo ad avere tutto quello che ci serve. Ma quante proteine dovremmo prendere durante la giornata? Beh, dipende le linee guida italiane parlano di 0,9 grammi per chilo di peso quindi una persona di 70 kg dovrebbe essere eh, soddisfatta con circa 63 grammi di proteine però se questa persona è vegetariana allora dovrebbe mangiarne un po di più e dovremmo arrivare al grammo intero per chilo di peso quindi 70 kg sono 70 grammi di proteine almeno inoltre Bisogna vedere anche che sport fa, a che livello lo fa, quindi a seconda dell'allenamento, a seconda degli impegni, a seconda proprio del tipo di sport, dovrebbe avere più necessità e quindi più introito proteico durante la giornata, magari 1,3, 1,5, 2 grammi di proteine al giorno o anche di più. Non è infrequente che bodybuilder di 90 kg prendano più di 180 grammi di proteine al giorno. In questi casi è spesso necessario anche usare un integratore proteico, però è vero anche che è difficile arrivare a questi livelli. Le proteine sono un componente essenziale della vita sulla Terra, perciò sono presenti in tutti gli organismi, quindi praticamente in tutti gli alimenti. Ovviamente c'è molta differenza tra alimento e alimento. Quello più ricco di proteine in assoluto sul mercato è l'isolato proteico di soia, con l'86,5% di proteine su 100 grammi. Oltre questo ovviamente la fanno da padrone gli alimenti animali come quantitativo complessivo eh, con le dovute differenze. Per esempio il merluzzo a parità di peso ha più proteine del prosciutto cotto oppure il tuorlo d'uovo ha più proteine dell'albume. Tra gli alimenti vegetali ancora la soia è un'ottima fonte proteica, anzi è tra le più ricche fonti proteiche in realtà, in assoluto, anche considerando le carni. Eh, però ovviamente in generale i legumi sono comunque un'ottima fonte proteica. Vorrei sottolineare una cosa però. Prima ho detto che il tuorlo d'uovo è più ricco di proteine rispetto all'albume. E questo mi, con questo mi riaggancio a quello che ho detto prima. Ovvero è sbagliato dire che gli alimenti sono nutrienti, quindi classificare come grassi o proteine gli alimenti, perché il tuorlo d'uovo generalmente è considerato un grasso, invece è estremamente ricco anche di proteine, molto più dell'albume che è generalmente è considerato una proteina. Quindi bisogna fare attenzione a classificare gli alimenti come nutrienti, perché gli alimenti in realtà spesso ci danno molto di più rispetto a quello che ci aspettiamo. Come ho detto all'inizio, l'apporto proteico è importante per la salute dell'organismo perché ci apporta gli amminoacidi di cui abbiamo bisogno, soprattutto gli amminoacidi essenziali. Molto spesso però io in ambulatorio vedo persone che mangiano troppo poco, che mangiano poche proteine. Questo porta a problemi. Prima di tutto, che cosa succede se io mangio troppo poco, troppe poche proteine? Allora, non ho gli amminoacidi essenziali che mi servono, quindi tutto il meccanismo che dipende da essi è rallentato perché non riesco ad avere il giusto afflusso di nutrienti, il giusto afflusso di ingredienti per mandare avanti tutti i meccanismi. È il famoso rallentamento del metabolismo. Il metabolismo rallenta perché io mangio, spesso, perché io mangio troppe poche proteine. Allo stesso modo l'organismo deve tirare avanti in qualche modo, deve sopravvivere, quindi trova... Questi elementi che gli mancano, che non arrivano dall'alimentazione, in altro modo. Da dove li prende? Dal tessuto muscolare. Il tessuto muscolare è una parte importante dell'organismo, togliendo muscolo per andare ad alimentare le altre cose. Alla fine si abbassa ancora di più il metabolismo ed ecco che diventa più facile ingrassare mangiando qualche schifezza che si sarebbe potuta tollerare in altro modo situazione ancora peggiore se oltre a mangiare poco faccio anche tanto sport perché lo sport danneggia i muscoli è la base dell'allenamento nel momento in cui io faccio uno sforzo a cui non sono abituato il muscolo viene danneggiato poi viene riparato e a quel punto può migliorare nel momento in cui non gli do la possibilità di potersi riparare correttamente perché non gli do i nutrienti per poterlo fare lo sport peggiora solo le cose e quindi se non mangio abbastanza, semplicemente non ho le forze per poter andare avanti con l'allenamento. Quindi le proteine sono importanti, servono a moltissime cose nell'organismo perché sono la nostra fonte principale, anzi unica, di aminoacidi essenziali. Tutti gli alimenti contengono proteine, ovviamente fonti principali di proteine sono la carne, il pesce, i legumi, le uova, i formaggi, i latte i latticini. Eh, facciamo in modo che durante la giornata abbiamo sempre una fonte sicura di proteine, non facciamocelo mai mancare e se siamo degli atleti professionisti affidiamoci a un nutrizionista sportivo in modo da avere tutto quello di cui abbiamo bisogno. Bene, questo è tutto. E voi? Conoscete l'isolato proteico di soia? Avete mai utilizzato un integratore proteico? Raccontatemi qui sotto le vostre esperienze. Io sono Giuliano Propaglioni, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale, noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!